Ah, L'Erikavur, in questo bel paese, abbandonato. Molto abbandonato, c'è cioè, sì. un degrado pazzesco, si può dire. Ma perché siamo qua? Ci sono arrivate un sacco di segnalazioni già precedentemente sì. di L'Erikavur, ma quello che ci ha colpito molto di più sono state delle segnalazioni proprio recenti di un ragazzo che si chiama Pietro. Che... Io ringrazierei nel frattempo <ride> esatto. perché sì, ci troppo. ha dato uno spunto allucinante. Esatto. È... E nel periodo giusto. Perché anche lui ha avuto un'esperienza nel periodo giusto. E tra l'altro l'esperienza sembra veramente poco piacevole, ascoltatela. Lui praticamente è venuto qui insieme a degli amici, è venuto un po' come noi, no? Uh, come quando abbiamo iniziato questa passione. Tra l'altro ha detto munito di un K2. Esatto. Cioè voleva provare a sì, cercare. Sì, voleva proprio provare. Eh, è venuto qui con gli amici e uh, hanno iniziato un pochino a, a girare il luogo, finché non hanno avvissato qualcosa di anomalo secondo loro hanno visto uh, delle, delle ombre, delle persone, dei personaggi incappucciati. Poi a me ha fatto senso questo, nel senso quando lui sc mm. scrive, che appunto mi hai fatto anche vedere, che dice che queste figure, lui al 90% gli sembravano che fossero incappucciate, a me ha messo un po' i brividi. Sì, ma ha detto che hanno vi ha visto delle ombre. Eh. Che quindi sì. non è sicuro di quello bene di che cosa fossero no? quindi... lui è arrivato a scappare sì. insieme agli amici quindi molto probabilmente il suo primo pensiero è stato di aver avvistato un qualche entità una qualche specie di, di sì. fantasma sì, no? sì, sì. anche perché non solo lui ma anche i suoi amici hanno detto che hanno visto le stesse ombre molto questa è la cosa confermano. che solitamente quando uno pensa di vedere qualcosa gli altri non vedono niente tutti e quattro dicono sono sicuri di aver visto qualcosa di strano sì, no? non era una suggestione di uno e esatto, poi gli altri l'hanno esatto. smentita hanno confermato esatto, ed è per quello che quando è arrivata questa segnalazione subito ho chiamato Cristian visto che comunque il luogo è abbastanza grande mm -hmm, abbastanza. Eh, non c'è solo la villa padronale del conte eh, sì. Camillo Benso di Cavour ma c'è anche la chiesa ecco che appunto ci ha fatto pensare su questa segnalazione, sì, no? perché vedere gli incappucciati, vedere delle ombre così, a noi ci ha fatto un po' pensare a setta, no? Sì, sì. sì, alla fin fine di questa segnalazione che appunto ha mandato Pietro, lui, cioè i suoi amici, sono sicuri al 90% di quello che dicono, di, pensano che siano delle entità. Noi in realtà siamo qua per capire, sono delle entità o sono persone in carne ed ossa? Mm. La notte di Halloween per i satanisti è, le, è il capodanno per loro. Io volevo dire che questo video Saranno su due canali Sia il canale EPE sia il canale Ego ma... Oh, ma mi piace questa ragazza Che dice Epie. Epie. Io avrei detto Epe, Io avrei detto Epe Ho ricevuto delle minacce Con tanto lettera di avvocato per quanto riguarda Teresa Che non posso più chiamarla Epe Comunque saranno due parti Una parte eh, totalmente Diverse sarà sul canale Ego E l'altra sul canale EPE. Sì Quindi... perché abbiamo proprio intenzione Ciao. di uh, Fare delle indagini ma delle indagini diverse, sì. quindi non più con prospettive diverse, no. ma proprio i luoghi saranno diversi. Quello che sarà sul mio canale non lo si vedrà sul canale di Teresa e viceversa, quindi, esatto. ma saranno collegate. Esatto. Io sottolineo solo il fatto che questo posto è enorme, desolato. e già così, con le luci del tramonto, luce. <ride> metti i brividi. Questa notte l'atmosfera cambierà. Il primo contatto con la vita sarà a 7-10 km, quindi, noi siamo buttati qua da soli, ma siamo talmente pazzi che ci rinchiuderemo dentro a capire se qualcosa Non c'è segnale. E quindi siamo completamente isolati. Eh, bene. Per concludere sono sicuro che questa sarà la nostra e forse anche la vostra peggiore notte di Halloween. Esatto. Sti cavoli. Iniziamo dalla chiesa? Ok. Oh. Ciao. Ciao. Ciao. Siete anche voi amanti di queste, questi posti un po' abbandonati? Eh, un po' sì. Sapete cosa fanno? Sì. No. Cosa? Eh, avete sì. già visto il cerchio di sale? No. Il... Non siamo ancora entrati. Dimmi. Ah, ok, hai allora, visto? Noi siamo andati, siamo andati un mesetto fa e abbiamo visto un, uno di quei cerchi di sale appena fresco, tra l'altro. Un mesetto fa? Eh, sì, sì. Ma un tipo, tipo rituale o cose simili? Eh, questo non lo so, però tra l'altro abbiamo incontrato un'altra persona all'interno e ci ha raccontato lui. Non, non era tanto Scaramantico, però comunque ci ha consigliato di non entrare all'interno del, del cerchio perché dice che non porta bene. se volete, possiamo andare a guardare. Mm -hmm. sì. Io e i miei amici, spero lo che loro sono <ride> un po' più resti sì, a farsi vedere. Eh, e in là c'è un'altra chiesa mm -hmm. disastrata. Dove hanno anche dato un po' quel tabernacolo e un po', un po più satanica. Lì. Passeremo la notte qua oggi. Sì? sì? Sì. Quindi... Auguri. Ragazzi, ora andremo a fare il sopralluogo nella chiesa quello che dovete notare è anche sul tentacolo qua oh, oh porca miseria Questo qua, secondo me sta dicendo di non entrare. Ehi, okay. Mamma mia, c'è qua. Sì. Con tu, tutti i libretti. Ma ah, scusa che tu sappia, c'è cioè quando sì. ho compiuto qualche rituale nero. Una volta che trovi le Bibbie con i fogli bruciati okay. potrebbe. Guardo perché l'ultima volta che siamo andati in un posto del genere era nel manicomio di Vercelli ed era c'era una stanza tappezzata di documenti ed erano tutti atti di morte. E quindi uh, quello volevo dire che tutte quelle persone erano state lì... 2.2 e il K2 4.6. Mio dio. 10.2. 45. No! 45. 45 Neanche di là è arrivato a 45 mm. Di là il massimo era 26 45 penso che sia 0.3 0.8 sale No vabbè Ragazzi Di nuovo È come se ci seguisse qualcosa allora Continua. Quattino 7.8 Io non sono tranquillo 44.1 Mi vale. sento C'è stato un rumore anche qua sulla navata così, cioè, sì, sì, Sei un po' in tensione, eh, Luca? Sì, no, guarda il k no, tutto, tutto, tutto. tutto rosso. Qua, è profanato all'inverosigna. Guardate qua, guardate qua, è stato scavato. 6.6 Ale tu mi preoccupi quando non parlo di più. Eh, eh? effettivamente è vero. Ora non inizio a capire anch'io che quando non parli più, c'è qualcosa che non va. Aria ah, pesante, mi ah, sento un po' questo senso di, di ansia. Possiamoci muovere da ah, quel okay. mastodonte? Hai ragione. Mamma mia. Eh no, che non credo che abbiamo Ma è tutto picciato. Variazioni, eh? Qui lievemente. Anche qua poco. Ah, poco. <ride> Cree. Eh? Tutto ok? Eh, non lo so. <coughs> oh, allora... Oh. un piccione. Oh, non 6.7 sette. Ma c'è una Bibbia bruciata. Guardate, si è, si è quasi fermato. Ma oh no, questa è una Bibbia. Sì, vera bruciata. questo è un piccione, sì, sì. sì ma ragazzi che sbocchi, cioè tu immagina stanotte quale? No, non non so qua se ora. riuscirete ad entrare, secondo me, me no, ma per forza Ale, io ripeto l'ultima volta che sono venuto ho percepito un'energia positiva, ma scusa eh. adesso visto che tu comunque... cosa percepisci? Perché eh, adesso ho sicuramente... no, quella sensazione là non c'è più probabilmente perché sono calate no. le tenebre, e quella volta lì era... In pieno pomeriggio, si vedeva la luce, si vedeva eh, la parte bruciata, già solo con la luce di fuori e Traca, oh, raga, no, raga, no. raga, Che c'è? Cos'era? No. Mi ha toccato lo zaino qualcosa Mi ha toccato lo zaino qualcosa di brutto, l'ho sentito spostare ma veramente di brutto Io proprio ho sentito sulla schiena e non ero appoggiato da nessuna parte Te l'ha alzato? Questo, questa cosa qua, ma così è fortissimo Mamma mia Tocca il cuore Mamma mia sto tremando ragazzi. C'è qualcuno qui? No, no, aspetta. Io non lo so però prima. Ma tu riesci a vedere? Sì. Ho sentito come un urlo, ma in lontananza. Vediamo eh? eh? qualcosa. Vediamo eh? qualcosa. Tieni. Come Ci sono? Eh? No. Tra l'altro stavamo facendo... No. Cos'hai? Eh, non so, dicendo. sì, perché c'è una cosa forte. Chi c'è qui con noi? Puoi interagire con gli strumenti, per favore? Guarda, 1.0.0, fa, guarda il K2! K2. Sì. No, io non riesco a stare tranquillo, comunque. Non sono tranquillo, veramente. Questa cosa qua mi ha turbato. Vuoi uscire? 32.C? 102, RAGA! 102, 102. 102. 102. 102. 102. c'è qualcosa veramente di forte qua? 47,4. No, vabbè, ma non è possibile, dato. questa cosa. Ma non le... sotto, non eh. è proprio possibile. Mi potete ripetere che cos'è quella cosa lì? Questo qua è un rilevatore, è come il K2, è un rilevatore di campo elettromagnetico. Sì. Ok. Quando c'è una variazione dei campi elettromagnetici. Però è molto è meno sensibile. sensibile del K2. Questo è molto più sensibile. Ah, questo è molto più sensibile. Esatto, e lì ci vuole molto di più per far sì che dia qualche. Esatto. Cioè, varia guarda, 5 in una termini. Cosa. Proprio così, se sì, questo parte da 0 a 10, per dire questo parte da 10. Ok. E, e c'è questo pezzo della Bibbia dove parla di cerimonie? santa messa. accompagnato l'atto di mescolare la particella del nostro Il sangue non deve intendersi nel senso di consacrazione. No, cos'è stato? Ma Questo è forte. Ma, ma cosa è stato? Ambussato. Tu, tu tu tre colpi. Mm, tre colpi Un erano, ragazzi. Andiamocene anche, che cosa cos'è? Dai, questa qua sembrava proprio come qualcuno che No, queste erano ambussate. Chi c'è? È nella parete perché non ci sono porte Dentro la parete? No, no, ma io di là, su dei mobili di là Hanno bussato, l'avete sentito sì? tutti? Tre tocchi, ragazzi Tre sì. tocchi, sapete che non è bello il tre tocchi? Guarda, ho appena Beh. visto un qual... No, so. no ma la sua mano? No, no, no, no, ragazzi, c'era una, una... È passato un orbs, luminescente, a intermittenza, era una cosa proprio... Io dico una cosa Aspettiamo due minuti. Se Luca non si canta, no. accompagniamo fuori. Aspettate un attimo, ragazzi, io devo capire quei tre colpi. Tre colpi il numero tre, sai che è associato comunque sì. anche al demonio, perché tre colpi è la Trinità, cioè il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Entità negative, e si sta illuminando, sbeffeggiano la Trinità. Quindi non vorrei che questi tre colpi siano qualcosa per sbeffeggiare questo tre colpi sì. nik per far capire che sembrava cioè, una persona certo. che è, che è lì. lì Aspetta un attimo Ale, aspetta due secondi per favore. Ah, porca miseria! Non sei solo, Non, non lo la so Tu l'hai visto Luca? Il rumore c'è stato, questo Però era una flesciata con una torcia. Tu hai visto? Te no, no, Io, io anch'io l'ho visto, cioè lì l'ho visto con la coda dell'occhio: ho visto muoversi visto qualcosa. qualcosa. Ombra è bianca, però non capisco se era all'interno o al fuori del, del mobile. Ragazzi, ho la. Ho le, le fauci secche. Potete guardare se all'interno del mobile c'è qualcosa? Io qua l'ho visto, ragazzi. Eh, non no, non c'è niente. Non ce n'è oh, niente? Io, io ho visto che era qualcosa okay. è io, io ho, ho, tumore, come io ho un rumore subito Però ragazzi ero dietro di te Non ho visto niente Cioè sono sì. scappato perché ho si corre Non ho capito che cosa fosse però Non sarei scappato perché Forse non avessi visto qualcosa di concreto spostare Ma magari era un pezzo di Ma scusa ma, ma Cioè sono fenomeni poltergeist Non lo so Cri, Non lo so Anche perché con una struttura così in decadenza eh, Non parlo. puoi cioè, cioè Però ci sono stati quei tre tocchi allora, quei tre tocchi... Quei... Eh, io quelli non li ho capiti Ale. Io quelli Ragazzi, non li ho capiti. I miei amici mi hanno detto. Eravamo in soffitta, abbiamo sentito due volte bussare. In soffitta dove? È nell'altra casa. No. Ma come... In quella dove eravamo noi prima? Sì, sì, sì. Adesso no, sono loro qua. No, no, questi tocchi qua non, non fanno... Eh, ma dove, dove sono dovrebbero essere? Dentro adesso mi stava chiamando, se volete chiedo dove sono. Ma scusa, ma la porta che si vede là è dietro l'armadio, no? è un'altra stanza. E dov'è che è la stanza? Scusa. Ma oh, no, è di lì. Ma Claudio, c'è una porta che è su questo mondo, qui che dà lì Sì, è lì, però c'è l'armadio davanti. C'è davanti, allora. Sì. È davanti. sì. Ah, okay. Guarda che si illumina la due. tua. Sì. Ascolta. Ah, sì, ah, sì, ok. Ale. Tu vuoi continuare <coughs> ancora là? Io voglio andare un attimo in fondo, ah. in fondo alla chiesa. Ah, Vado, eh. Ah, sì. Ok? okay.